griglia, c'è l'ombra, okay, c'è il fresco, c'è il ruscello, c'è della carne di serie A, io direi che il paradiso sta qua. No. Scusa Giacomo da dove inizi a riprendere? Da qua, da là, vabbè, fa un po' come te pare. Amici di Bracemi ancora, bentrovati! Eh, abbiamo creato questa inquadratura perché sinceramente era l'unico modo veloce per far vedere tutti i prodotti in un'unica botta. Allora, quasi tutti i prodotti. Allora, innanzitutto premessa, dove mi trovo? Mi trovo in Lunigiana è una terra meravigliosa, io oserei dire anche magica, è una terra magica, è uno spicchio di terra piccolo così, incastrato tra la Toscana, la Liguria e l'Emilia. Di qua c'è il mare, di là ci sono le Alpi Apuane, qui c'è un microclima fantastico, che permette la realizzazione di tutti i prodotti che vedete. Allora, facciamo proprio la carrellata, il lardo, e ora ci assaggiamo, carne scottona allevata da queste parti, funghi porcini, tiè, sono, senti qua, uova fresche salumi di ogni genere tartufo pane viene prodotto anche quello qui la cipolla di treschietto che è seconda solo alla cipolla di tropea tra l'altro mi dicevano da queste parti a Treschetto ai natali buffon insomma la famiglia di buffon il portierone della nazionale sott'olio la farina di castagna della lunigiana DOP, altro prodotto strepitoso lo fanno solo qua vino birra liquori marmellate miele altri salumi tutto prodotto qui noi siamo all'azienda agraria La Valle, li andiamo a visitare perché là dentro c'è un pantheon di sapori questo è l'ingresso della macelleria, in pratica voi che fate? prenotate un posto nel, nel giardino, venite qui fate la spesa, prendete quello che vi pare vi prendete il vostro tagliere e andate in uno dei tanti punti griglia e ve lo cucinate in santa pace questo è il giardino che tutti vorremmo dentro casa, no? Allora, in onore però agli amici dell'azienda agraria La Valle, che si fanno un mazzo tanto, bisogna dirlo, io indosserò loro, questa loro maglietta. Permesso, permesso, eccomi qua. Siamo all'interno della macelleria. Adesso la vedete vuota, perché siamo venuti appositamente il giorno più tranquillo della settimana, ma ieri... C'era tantissima gente, allora adesso mentre parlo facciamo vedere le immagini di ieri quando questa macelleria era letteralmente presa d'assalto la da gente che veniva, si sceglieva la sua carne e poi se ne usciva bella piatta con dei taglieri enormi e se si li andava a grigliare fuori. Allora, venite, seguitemi. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati, chi viene a chiacchierare? Buongiorno. Fabrizio, vieni di qua, vai. Intanto noto che le celle per frullare sono raddoppiate, uno e due. Buongiorno. Bene. Se sei d'accordo della carne parlerei dopo eh, Perché mi hai promesso una cosa E io ragazzi poi io vi dico vedetelo, vedetelo fino alla fine questo video perché merita Mi interessava quella della di salumi Allora, questi sono tutti i salumi che fate voi? Sì, tutti i salumi che produciamo Cioè tutti i prodotti di maiale Che io trovo qua dentro sono prodotti da voi? Sono prodotti E ovviamente alcune, diciamo, carne Qualche sì. manzo che io ho visto in quelle celle Anche sono prodotte da sì. voi Ma ci vuol dire che c'è il cavo dei saluti, certamente. Ah no, vedete, ah, no, no, ci no, volte prima. Dai dai, dai dai che sto curioso. Il capo dei saluti ragazzi, seguiteci. Ah, questo è qui. Mamma mia, allora che ci abbiamo? Visita. Beh, fammi la visita guidata, va. Allora, ok, allora, visita guidata, dove sono? Questa qua partiamo? è la classica Mortadella Nostrale. Sì. Questa mortadella, sì, tu la chiami Mortadella? Mortadella Nostrale. Queste qua sono le classiche zie le zie. Queste qua venivano fatte dai nostri nonni, sì. in un modello più grande perché possono arrivare fino a un anno e mezzo di stagionatura. Okay. Questa qua è la presala sì. che produciamo, noi, Queste sono tutte produzioni vostre. Tutte, tutte. tutte. Questo qua è il salame che sì. viene fatto con le carne scelte di prosciutto, certo. e quindi ha da detto alla Toscana, sì. perché noi siamo anche Benissimo. un po' toscani. Cioè, Questi sì. sono i nostri prosciutti okay. e i nostri fiocchi sì. e le nostre culacce. Torniamo in Quest Quest'anno, questa nasce dalla coscia del fruscio, Certo, quello che ti ho fatto vedere esatto. prima. È più pregiata, non hai muscoli. Sì, Però ora tu devi assaggiare. E questa nasce da maiali imposti. Tutto nostro. Anche questa è una cosa che ha 20 mesi di stagione. 20 mesi di eh, stagione. Cioè, perché, a differenza del culatello, ha tutto questo grasso sì. che ti permette di rimanere molto morbido al centro, nonostante sì. la stagionatura. Quindi vette. mi stai dire che sta culaccia è meglio sì. del culatello? Perché secondo me? Per me te, sì. Per sì. Vieni qua, eh. No, sto qua, sto qua. Ti posso assicurare che non scappa. Culaccia di lunigiana. Di a te una fettina da la fai? eh si sì, eh ah ma questo magna come il democristiano magna va. buone eh? ma questo è buona via ascolta guarda quando il lo mangia, perché le prendono com'è? si sente il microclima? si sente, si sente vabbè allora io a mano in cuore devo abbandonare la faccia? Perché dobbiamo tornare alla carne. Va bene. Andiamo. Tu hai finito di mangiare? Sì. Perfetto, la allora seguici, sì. dai che andiamo. Allora, qua ci sono... Ti interrompo un sì. attimo per farti i complimenti per la selezione certo. di carne, che è molto interessante. Cioè. Certo. Ora noi andiamo a vedere qua le vacche che vanno al pascolo. Sì. Qua, questa qua è una vacca. Che, che è questa no? è roba vostra? Sì, che va al pascolo. Questa qua? Questa qua. Questa. Questa. questa la producete voi? La produciamo. Secondo me, è la miglior carne che io abbia mai mangiato allora le andiamo prima a vedere al pascolo e poi ce la mangiamo certo certo allora io ti seguo perché questa eh, è zona tua va bene io. solo che seguirmi andiamo su se non ti offendi io bene, volto da qua e mi godo il panorama alla scoperta della Lurigiana c'è no, una fame ferma Fabri ferma un attimo ferma ferma Oh ragazzi, ma guardate in che posto strepitoso sto! Io ho fatto fermare un attimo Fabrizio, siamo nel cuore della Lunigiana. Allora, là c'è un paesino ceserano che sembra preso in prestito praticamente dal presepe. Allora, qui ci sono gli olivi, là c'è la vigna, ci sono delle vigne e qua se l'ho riconosciuto, piante di fighi e io, che sono un gran ghiotto dei fighi, mo ne cerco uno per fare colazione. Uh, ragazzi posso dirlo? che terra meravigliosa che è l'Italia ragazzi mmm madonna non è buono cioè qui è un tribudio. qui è un tribudio. andiamo va ok siamo arrivati? siamo arrivati vai andiamo a vedere le mucche al pascolo andiamo Fabri io ti seguo tu mi dicevi queste sono le vostre le nostre mucche al pascolo allora loro si fanno una vita al pascolo sì. e poi gli ultimi mesi? vengono messe in stalla dopo andremo a vedere e vengono rilassate per due o tre mesi per renderle più tenere più grasse se sarebbero troppe. arrivati? Fabri questa è una, mi dicevi, una, delle vostre stalle. Delle vostre e quante stalle avete in totale? Tre stalle. Tre stalle. Quindi allora, voi avete in totale che pascolano in queste sì, zone. Una cinquantina di bestie, bestie. Ok. E un centinaio in stalle. Divise in tre stalle. Ok, okay. vabbè, dire che di quantità ce n'è, per soddisfare tutti i vostri clienti. Va bene, a questo punto tu mi hai parlato di quella bistecca strepitosa, io direi che torniamo vabbè, e ce la aggreghiamo. Vai! E okay. ora? Eh. Andiamo, va? Allora questa che tu hai in mano sì. è la carne che proviene dalle vostre bestie, dai vostri pascoli, dalla, eh. dalla vostra selezione. Certo, ma tu fai. taglio deve essere perfetto. Questa manca. Ok, Dopodiché, di Te la giro. Duro. Eccola. Vedi? La bistecca deve essere perfettamente uguale, sia qua che qua. Verde. Queste ce le andiamo a grigliare sulla riva del ruscello. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Là è il posto migliore, guarda. Okay. Allora. guarda. guarda guardate una cosa il fuoco sta dietro guardate sotto sotto ci va la brace ok? non mettete il fuoco sotto perché come dico sempre il fuoco brucia la brace cucina allora prendiamo questa bistecca senza assolutamente bucarla faremo questa operazione allora questa è una tecnica che tu usi affinché il grasso non Se vada buttato. non venga buttato via poi Grazie. questo grasso lo mettiamo a cuocere come fosse un pezzo di carne sì. i 5 minuti guardiamo l'orologio prendiamo il tempo ah, bello In più ragazzi guarda. girata assolutamente una volta sola allora, giriamo anche il grasso il grasso. Il grasso a che punto è? Ah, eccolo eh? qua, perfetto, perfetto. Vai, mettilo lì. Perfetto. Facciamo, allora, prendiamo, prendi pure la bistecca. È, è perfetto. Sei d'accordo se ci trasferiamo all'ombra? Certo, anche perché qua Vai. insomma 2000 gradi. Oh, L'operazione è questa qua. Tu fai pezzettini di grasso in questa maniera. Ok? Poi tagli, senti, sì, fammi vedere che io, io sono curioso. Sì, va bene, a parte che cioè prendiamo la bistecca, va tagliata in questa maniera, ok? E quello che consiglio sempre è di portare un, un attrezzo di questo genere, un coltello, perché noi non lo forniamo. Quindi, poi fai questa operazione, qui il grasso c'è già, no? Sì, sì. Quando tu hai per capire, tu devi fare questa operazione, ecco qui, ci metti sopra il grasso, prendi la forchetta, lo usi come pane. Allora, questa è l'operazione, io la mangio con le mani perché mi piace. Molto. Questa è la vostra carne. È la nostra bacca. Rio. Spettacolo. Senza sale, eh? Senti, sì, sì. proprio anche non il senso, grasso vero. solamente. Non c'è neanche salata. No, no, non ci ho messo il sale, eh? Senti proprio eh, Jacopo il grasso proprio Portacci quante bode! Com'è? Siamo ad altissimi livelli E non c'è sale, non c'è olio, non c'è niente eh? E mi raccomando la cosa più buona è sempre e comunque questa Tu assaggia questo pezzo Ah io ce l'ho ah, un po' Assaggialo un po' Questa non ha uguale Qua le parti meno nobili che sarebbero sono sempre le più buone, questa la parte, senti questa parte, questa, <ride> Ale, vieni un po' sentire così, mm. Grazie, sì, buona appetito già. a tutti, eh. grazie, grazie. La, prendi quella bistecca, guarda sì. un po', Amici di Bracciami Ancora, il nostro video si conclude qui. Io, come al solito, che la brace sia con voi ve lo dico, ma questa volta non termino il video addentando qualche osso mastodontico, ma scolandomi un bel bicchierino di china. Il china è un eh, liquore, un amaro, che pensate fanno eh, proprio qui a Fibizzano, quindi a meno di un chilometro da qua. Dicono che sia perfetto per digerire io decisamente non troppo oggi. Mm. mortacci quanto è buono pure questa! ragazzi io ho raggiunto davvero la pace dei sensi alla prossima ciao a tutti ah, che goduria Dai.